E sì, anima infinita, cara operatrice della luce operatore della luce, tu sei un faro per gli altri, irradi la luce del creatore. E molto probabilmente sei una persona molto nel dare, se una persona di animo buono, se una persona che non farebbe mai del male nemmeno a una mosca, nemmeno a un moscerino. Eppure, tanti moscerini sono attratti dalla tua luce, proprio come avviene nel faro che illumina la strada. Quando voi guardate i fari accesi di notte vedete tutte le moschine e moscerine intorno. Irradi la luce, le persone sono attratte a te dal tuo entusiasmo, dalla tua energia, dalla tua benevolenza. E molto spesso attiri nella tua vita persone, eventi e circostanze che eh, servono per il tuo processo evolutivo, almeno all'inizio, ma dopo che hai intrapreso... Un percorso spirituale e ti stai elevando per così dire dalla terza alla quinta dimensione inizia a capire che certi tipi di relazione non fanno più per te in quanto inizi a sentire nel tuo cuore di essere meritevole di un amore più grande di un amore vero e molto probabilmente in questo momento della tua vita attuale o magari in passato hai avuto delle relazioni un pochino tossiche per la tua anima, in quanto non erano basate sul vero amore puro, ma erano relazioni di dipendenza affettiva, ok? Molte anime nel percorso spirituale devono comprendere che per poter ascendere nelle frequenze superiori della luce devono lasciare andare ferite come il rifiuto, ferite come l'abbandono, ok molto probabilmente queste ferite le potresti avere da questa vita legate alla tua infanzia dove magari non ti sei sentita amata, molte anime antiche hanno questa sensazione sia che siano state amate dai propri genitori sia che si sia che fin da bambini fin da bambina senti, sentivi che magari i tuoi genitori non erano i tuoi veri genitori eh, sono delle sensazioni in quanto la tua anima ha esperienziato in altre vite, in altre esistenze, l'amore incondizionato e quindi vi siete resi conto che cioè, a livello dell'anima avete percepito l'amore terreno come un amore non, non autentico, non puro al 100%. E nonostante i tuoi genitori ce l'abbiano messa tutta a crescerti nell'amore, sentivi sempre questa mancanza, questa mancanza di amore puro incondizionato, l'amore terreno a qualche livello è sempre un po' condizionato da altre cose e magari i tuoi genitori ce l'hanno messa tutta per crescerti nel migliore dei modi per amarti per non farti mancare niente però tu nel tuo cuore sentivi sempre questa mancanza questo rifiuto questo abbandono oppure nei, nei casi più eh, drastici molti operatori della luce hanno esperienziato un'infanzia non positiva con i propri genitori magari siete stati abbandonati da piccoli magari siete stati maltrattati non capiti eh, giudicati e alle volte anche sminuiti, quindi queste ferite poi durante la fase dell'adolescenza eh, vanno a sviluppare delle relazioni tossiche, sbagliate magari anche nelle amicizie fino ad arrivare poi a, a trovare dei partner che, eh, mh, con cui si ripetono le stesse circostanze, le stesse dinamiche ok Ho dinamiche diverse però eh, il vostro rapporto col partner non è un rapporto di puro amore non è quell'amore che voi state cercando non è quell'amore vero che voi sentite che esiste anche sul piano della terra ma che ancora non avete esperienziato Molte anime nel cammino, nel percorso spirituale attraggono dei vampiri energetici, ossia persone che sono attratte dalla vostra luce, eh, che vedono la vostra radianza, il vostro entusiasmo, la vostra gioia e inizialmente cercano di conquistarvi, come? Anche dal punto di vista, magari eh, sono persone... Anche se nel percorso spirituale, però che sono ancora attaccate al piano materiale, alle cose, eh, alle cose basate sull'ego, no? magari sono attaccati troppo a, ai beni materiali, magari non hanno ancora compreso come uscire dal giudizio, non, non ci riescono e magari non vogliono neanche farlo e magari non vi apprezzano abbastanza, non vi danno quell'amore di cui avete bisogno, non vi mh, rispettano per la vostra sensibilità, quindi voi credete di aver trovato l'anima gemella o magari addirittura avete anche incontrato la fiamma gemella, ma come eh, ho già detto in un altro video che ho fatto qualche anno fa sulle fiamme gemelle, le fiamme gemelle per poter unirsi sul piano della terra devono assolutamente trascendere l'ego in quanto l'ego può distruggere le coppie sacre figuriamoci le coppie di tipo tradizionale tra anime gemelle ok che non voglio non voglio dire che le anime gemelle siano un livello inferiore alle fiamme gemelle assolutamente le, le anime gemelle autentiche che si incontrano hanno mh, raggiunto un livello spirituale tale che possono che il Irradiano la luce, irradiano l'amore, irradiano la gioia, la bellezza, ma quando voi incontrate persone che vi scaricano energeticamente, se questa persona è la tua fiamma gemella, non è il momento della vostra riconnessione. Può darsi che dopo una, una chiusura bisogna chiudere queste relazioni di tipo tossico, può darsi che poi la persona possa evolvere in maniera eh, parallela da solo o da sola e possano ascendere in un livello superiore e magari vi potrete rincontrare più avanti ma gli insegnamenti dell'arcangelo Michele sono anche quelli di non, eh, di non aspettare, non potete aspettare che un'altra persona evolva perché questo vi blocca, questo vi impedisce di crescere, questo vi impedisce di evolvere perché rimanete sempre nell'attesa con uno stato di ansia, con uno stato di paura e quest'anno va a sviluppare degli ormoni tossici nel vostro organismo e poi potreste sviluppare anche delle dipendenze ok dipendenze da cibo da sigarette da alcol da droghe non cadete in questi errori perché voi siete delle anime sensibili e dovete amare e rispettare voi stessi voi stesse quindi ho parlato mh, un po in generale di tutte le varie situazioni che si possono presentare però iniziamo per gradi L'incontro con un vampiro. Allora vi spiego il vampiro come si presenta: il vampiro si presenta come una persona che all'inizio eh, è, è un po' narcisista, è una persona che all'inizio vi elogia, che all'inizio dice che voi siete la persona migliore di questo mondo, che non esistono persone meravigliose come voi. Poi, nel momento stesso in cui il vampiro si rende conto che vi siete innamorate o innamorati di lui o di lei, inizia a, de a, a denigrarvi inizia a farvi sentire poco degni, a, farvi, a sminuirvi, a trovare i vostri, eh, i, vostri, come dire, i vostri difetti, perché anche voi avete dei difetti, ma in un rapporto sano si cresce insieme, ci si rispetta, ci si incoraggia, ci si eleva a vicenda, in un rapporto tossico si tende a sminuire l'altro, a prenderlo in giro, a farlo sentire impotente. Il vampiro gioca con la vostra sensibilità, ok? Eh, molto spesso vi um Uh, come dire, vi, mh, vi può anche abbandonare di botto, cioè all'inizio vi uh, riempie di attenzioni, vi vedete tutti i giorni, vi sentite tutti i giorni, uh, vi fa sentire importanti, poi di botto smette di chiamare, smette di presentarsi, dice che vuole uscire con gli amici, dice che ha bisogno del suo spazio uh, e vi abbandona a qualche livello, che okay? naturalmente se voi siete in un livello evolutivo dove avete superato la ferita dell'abbandono e del rifiuto, riuscite a comprendere queste dinamiche, riuscite a interrompere la relazione. Laddove invece siete ancora eh, nel, nel processo di guarigione o ancora non è iniziato il processo di guarigione ma l'anima vi sta portando nella direzione della guarigione, eh, allora iniziate ad avvertire dolore, sofferenza, solitudine, abbandono eh, e magari state in questa relazione per anni. Eh, il consiglio che io vi posso dare attraverso anche l'Arcangelo Michele è quello di tagliare le corde energetiche tagliare anche la, fisicamente il legame con questa persona perché questa persona vi continuerà, continuerà a farvi soffrire. Eh, nei peggiori dei casi vi sentite impotenti, vi sentite di non meritare, non vi sentite degni, avete paura di non riuscire a trovare una persona migliore rispetto a questo eh, vampiro, tra virgolette, che il vampiro a qualche livello eh, gode, gode del, della vostra sofferenza, eh, mh, e poi eh, diciamo la chiusura vi consente di crescere. Il vampiro alle volte non è consapevole di essere un vampiro, sia ben chiaro, eh, alle volte eh, invece consapevole di quello che fa, ok? Magari una persona che si comporta da vampiro eh, può anche prendere consapevolezza e magari vi, mm, vi può lasciare lui, vi può lasciare lei e questo crea in una sofferenza immensa. Arriviamo alla fiamma gemella, se è la fiamma gemella in questo momento funge da vampiro energetico. L'anima la, di fiamma gemella che sta vivendo questa forma di vampirismo può arrivare a soffrire in una maniera sovraumana. Quindi se tu sei una fiamma gemella e stai vivendo questa situazione, l'invito è quello di interrompere la relazione. Io so che nel web, io so che le fiamme gemelle... A qualche livello sono convinte che la riconnessione sul piano della Terra sia obbligatoria, ma non è così. Esiste il libero arbitro dell'altra persona, anche se fa parte della vostra anima, anche se questa persona è la vostra anima in un altro corpo voi dovete avere il coraggio di lasciare andare per la sua strada questa persona perché se questa persona è nell'ego perché se questa persona è una persona psichica molto potente è vero che c'è una connessione d'anima è vero che c'è una telepatia ma può essere distruttiva per la tua salute per la tua evoluzione e per la tua autoguarigione e, e ti impedirà ti impedirà di incontrare eventualmente un'anima gemella più affine a te e, e ti impedirà di conoscere un'altra persona che invece ti potrà rendere felice ma per fare questo anima infinita devi guarire ti devi liberare, ti devi riprendere il tuo potere, devi guarire dall'abbandono, devi guarire dalla ferita del rifiuto, va bene? Eh, chi è più avanti nel cammino spirituale ha già fatto questo e sta vivendo la separazione dalla propria fiamma gemella in una maniera veramente dolorosa, ma forza di interrompere ogni rapporto con questa persona, se farai un percorso di autoguarigione, mano a mano riuscirai a recuperare il tuo potere personale e soprattutto spirituale, in quanto la fiamma gemella, se nell'ego, ruba la tua energia vitale molto più di un semplice vampiro, ok? Quindi veramente io vi consiglio, vi può uh, creare veramente cose, io parlo anche di cose non terrene, anche cose che trascendono il tempo e lo spazio, cose che le persone... Che non sono fiamme non possono comprendere vi giudicano vi criticano credono che siete ossessive compulsive che siete addirittura malate vi possono etichettare in modi assurdi perché le fiamme gemelle nella crisi spirituale vivono delle esperienze veramente veramente eh, forti che l'essere umano normale che non sa cosa è una fiamma gemella non immagina nemmeno cioè se già una persona tra virgolette normale, cioè una persona che vive una, re una relazione tradizionale tossica, soffre la fiamma gemella, si sente morire, ok? Ma è possibile uscirne, ok? Ci arriveremo poi alla fine, eh, poi eh, ci sono le cosiddette... Mm, relazioni tossiche eh, tradizionali va bene quindi eh, ripeto il vampiro che non è la vostra anima gemella il vampiro che si manifesta come la fiamma gemella in alcuni casi il vampiro può essere la finta fiamma gemella il cosiddetto potrebbe essere un catalizzatore del risveglio che risveglia in voi il potere di fiamma quindi voi riscoprite di essere fiamme gemelle e questo è successo a me riscoprite di essere di avere un, un potere molto elevato eh, con questa persona si attivano tutti i sensi con questa persona si attiva una forte comunicazione ma questa persona approfitta di voi energeticamente questa è la finta fiamma questo è po potrebbe essere un catalizzatore per il risveglio come è accaduto per me ma questa persona non, non è la vostra anima non è la persona giusta per voi e come distinguere questo nel momento della separazione voi comprenderete questo ok è possibile che questi catalizzatori del risveglio sono anime con cui avete vissuto esperienze molto importanti in vite precedenti e in questa vita le incontrate per il vostro risveglio spirituale per comprendere chi voi siete nei vostri doni spirituali per comprendere chi voi siete come anime infinite ma dovete autoguarirvi dovete lasciare andare dovete chiudere questa relazione, perdonare e guarire e parlo sempre di guarigione, bene sì perché prima di avere una relazione d'amore, una relazione vera, una relazione di complicità, una relazione di scambio eh, è importante eh, prima stare bene con se stessi e ritrovare il proprio potere personale e spirituale vorrei parlarvi di altre dinamiche dove la fiamma gemella o il partner che state frequentando in questo momento funge da vampiro energetico alle volte ci sono delle differenze di età molto molto eh, diverse nel senso che voi potreste avere 30 anni e la vostra fiamma 50, oppure voi potreste avere 40, la vostra fiamma 30, oppure eh, la vostra fiamma 40 e voi 50, quindi ci sono magari delle differenze di età molto differenti, quindi è, è possibile che il, mh, il processo evolutivo della vostra fiamma gemella in questo momento è più lento, cioè questa persona ha bisogno di tempo per maturare, per crescere spiritualmente, per avanzare nel proprio percorso eh, di fiamma o, di, eh, o nel proprio percorso evolutivo in generale e non riesce a prendere delle decisioni ferme, non riesce a prendersi le proprie responsabilità, responsabilità di vivere una relazione sacra, responsabilità di eh, vivere nell'integrità la relazione. Vi faccio un esempio, può essere Può esserci il caso in cui eh, la vostra, eh, il vostro compagno in generale, parliamo di partner di vita in questo momento, eh, sta vivendo una relazione con voi, magari è già sposato, è già sposata e non vuole... <coughs> lasciare la persona con cui si trova attualmente magari vi fa delle promesse e tende a rinviare a rinviare a rinviare passano anni passano anni e voi vi ritrovate in una relazione che per il vostro percorso evolutivo non può essere accettabile perché voi state ascendendo nell'amore avete scelto di trascendere l'ego e avete scelto di vivere una relazione nell'integrità e quindi voi chiedete al vostro partner di vita di vivere questa relazione nell'integrità e quindi bisogna portare alla luce la verità e quindi questa persona si dovrebbe prendere le proprie responsabilità e non vivere una relazione eh, non può tenere i piedi in due staffe eh, e invece purtroppo queste situazioni eh, si verificano molto spesso non solo nelle coppie di fiamme gemelle ma anche nelle coppie di tipo eh, tradizionale eh, oppure vi, vi mh, fa promettere su promesse che cambierà che evolverà che migliorerà che voi dovete continuare ad aspettarlo un conto è se si tratta di una relazione appena iniziata e vedete che questa persona ce la sta mettendo tutta che questa persona veramente ha intenzione di cambiare di migliorare di evolvere che veramente eh, sta portando dei cambiamenti positivi nella sua vita qualunque, eh, qualunque tipo di cambiamenti possano essere ad esempio è una persona che ha delle dipendenze magari si sta disintossicando eh, oppure eh, è una persona che ha problemi di gioco ha dipendenze da, eh, da da televisione da social cioè le dipendenze possono essere veramente tante e se voi vedete che questa persona comunque sta eh, lavorando su se stesso si sta facendo seguire da un coach eh, sta chiedendo aiuto in qualsiasi eh, ambito che possa essere anche il settore tradizionale eh, e quindi sta portando dei cambiamenti positivi nella sua vita, voi potreste eventualmente scegliere di, eh, di eh, aiutarlo, di sostenerlo, di... perché questo è uno scambio di luce e di amore, ma se questa persona vi fa delle promesse che poi non mantiene o non riesce a mantenere perché ancora non è maturo spiritualmente, non è abbastanza forte, magari voi provate ad aiutare questa persona perché però questa persona sta sminuisce anche il vostro operato è meglio chiudere la relazione ok è fondamentale la chiusura deve essere una chiusura per voi definitiva in quanto eh, se voi poi continuate a sperare che questa persona torni da voi voi non riuscirete a vivere il vostro la vostra evoluzione il vostro percorso di autoguarigione di riallineamento All'amore. Ricordiamoci una cosa: che se questa persona è per il vostro massimo bene, tornerà da voi, tornerà eh, nel momento giusto, ma non, possiamo, non potete vivere aspettando questa persona. Vi renderete conto se questa persona è quella giusta per voi, eh, se attraverso la chiusura e la distanza questa persona eh, farà dei cambiamenti, cioè lavorerà su se stesso e cercherà di migliorare se stesso potrebbe essere che quando voi chiudete la relazione questa persona ricade nei vizi ricade nei suoi errori ma perché perché perché in questo momento apparentemente sembra avere un miglioramento perché si aggancia alla vostra energia si aggancia uh, al vostro supporto ma in realtà è un finto cambiamento capite si nutre della vostra energia vitale ogni qualvolta voi vi sentite scarichi a fianco a questa persona significa che a qualche livello questa persona sta eh, prendendo la vostra energia vitale, è uno scambio, cioè non è uno scambio alla pari, è un dare continuo da parte vostra e da parte sua è un prendere in continuazione. Magari questa persona è anche anaffettiva, questa persona non è in grado di amarvi come voi vorreste essere amate, non vi dà un abbraccio, non vi dà un complimento, non vi non vi eleva, non vi motiva, non vi supporta, vi fa promesse quando cambierò lo farò, quando cambierò lo farò questo non è salutare, non è salutare per voi non è salutare per questa persona perché a qualche livello questa persona agganciandosi a voi smette di evolvere, smette di guarire, ok? invece nel momento stesso in cui questa persona si troverà in, in una maniera indipendente da solo o da sola troverà la forza di reagire ok quindi il vostro compito come fiamme gemelle e come anime gemelle o come eh, anime che comunque voi amate questa persona deve dovete trasformare un amore di tipo eh, di tipo possessivo in una forma d'amore molto più spirituale molto più elevato quindi dovrete pregare dovrete eh, mandare luce. A questa persona e questa persona quando sarà pronta riceverà la guarigione se questa persona è veramente per voi in questa vita è la persona giusta per questa vita eh, ritornerà nella vostra vita nel momento giusto perché è importante incontrarsi in un momento giusto in un momento in cui si vuole evolvere insieme in nome dell'amore ripeto non c'entra niente che sia più indietro che voi siate più indietro rispetto a questa persona l'importante è volere si riallineare. Può darsi che tu che mi stai ascoltando ti trovi nella fase in cui non sei la vittima del vampiro, ma sei il vampiro stesso, ok? Prendi consapevolezza, vampirizzare un'altra persona, prendere energia da un'altra persona non ti renderà una persona migliore. Cerca di lavorare su di te, di guarire te stessa, di guarire te stesso, di fare il lavoro del perdono, di guarire la ferita dell'abbandono, di, feri di guarire la ferita del rifiuto perché guarendo guarendo il tuo bambino interiore la tua bambina interiore ritrovando la connessione con la tua vera essenza ritrovando il tuo vero scopo di vita tu potrai avere e vivere una relazione d'amore appagante e completa ma in questo momento ti stai appoggiando troppo all'altra persona e l'altra persona non può dare la sua vita per te questo non è giusto questo non è amore questa è una forza d'amore malata che deve essere deve essere guarita deve essere liberata, quindi tu stesso, tu stessa o ti allinei alla persona che hai vicino a te, fai un percorso di autoguarigione, ti rivolge a uno psicologo, a una psicologa, ti rivolge a un coach spirituale, fai un lavoro di, di, di perdono, di autoconsapevolezza, di, per liberarti da tutte quelle credenze limitanti, per liberarti da tutte le dipendenze che puoi avere, per liberarti dall'ego, per elevarti spiritualmente, spiritualmente raggiungere il livello del tuo partner di vita che sta facendo un grande lavoro spirituale per, è, per uscire dall'ego per essere esempio di amore per essere espressione di amore sulla terra ricordiamoci che questo eh, lavoro energetico non lo devono fare solo le fiamme gemelle lo dovrebbero fare anche le anime gemelle le coppie tradizionali di anime gemelle che non sono meno delle fiamme gemelle perché l'amore vero e l'amore delle anime gemelle è un amore straordinario io ringrazio dio veramente di aver avuto l'esempio nella mia famiglia vedere i miei genitori una coppia di anime gemelle una coppia meravigliosa fino all'età di 70 anni si prendevano per mano andavano a fare la spesa insieme andavano a Uh, come dire uh, condividevano tante cose insieme uh, si supportavano a vicenda si aiutavano si motivavano si elevavano a vicenda uh, si sostenevano l'uno con l'altro nei momenti più difficili di difficoltà assurde il vampiro vi molla e vi abbandona la vera anima gemella o comunque l'anima gemella pronta per l'amore vero è un'anima che nel momento del bisogno c'è che nel momento del bisogno vi sostiene ok e vi, vi aiuta vi eleva vi sostiene e voi ricevete l'aiuto e ricambiate in un altro modo ci deve essere uno scambio nel dare e nel ricevere quando non ci sono quando non riesco io tu mi sostieni, quando non riesci tu io ti sostengo, ma l'importante è anche quello di essere indipendenti energeticamente e spiritualmente, quindi elevarsi ed innalzarsi a vicenda, perché voglio dire, momenti di difficoltà in una coppia possono esserci, perché la vita comunque ti porta ad affrontare delle sfide anche molto importanti, l'importante è esserci l'uno per l'altra, invece la, la vostra eh, come dire il vostro partner che fugge ai problemi in questo momento non è pronto per una relazione di tipo elevato per una relazione superiore ok allora nel prossimo video parleremo dell'amore superiore va bene l'amore delle anime gemelle l'amore delle fiamme gemelle come realmente dovrebbe essere dovrebbe essere vissuto dal punto di vista spirituale ma anche terreno secondo gli insegnamenti dell'arcangelo michele e degli angeli eh, se avete bisogno di un, fare un percorso di riallineamento all'amore, per uscire dall'ego, per liberarvi della ferita dell'abbandono, per liberarvi dalla ferita del, del rifiuto, per riprendere il vostro pieno potere, sia che tu ti trovi in una situazione come vampiro in un certo senso e quindi ti rendi conto che stai sfruttando il tuo partner eh, puoi uscire da questa situazione facendo un percorso di riallineamento spirituale sia che ti trovi nella situazione in cui hai chiuso col partner o, e devi riprendere in mano la tua vita ok eh, come sapere se questa persona è giusta per me anche se in questo momento devo interrompere la relazione se la persona è la persona giusta per voi state pur certi che apporterà dei cambiamenti necessari per migliorare se stesso per migliorare se stessa cambierà veramente vi dimostrerà con i fatti in concreto che, che, eh, che, che sta cambiando che sta migliorando che sta guarendo che sta evolvendo e quindi farà di tutto per non perdervi ok eh, non sarà eh, un, un tentativo di riavvicinamento per rubare ancora la vostra energia, dimostrerà con i fatti che effettivamente vuole stare con voi e non vuole perdervi in assoluto. È possibile che possano passare due, tre mesi, sei mesi, un anno. Naturalmente è il vostro libero arbitrio eh, se volete aspettarlo, tra virgolette, ma non aspettarlo nel senso di sperare in un riavvicinamento voi dovrete continuare il vostro percorso di riallinamento e di elevazione perché può darsi che nel frattempo quando voi diventerete autonomi quando voi troverete il vostro pieno potere si manifesterà a voi un'anima più affine un'anima più evoluta un'anima più giusta per percorrere il vostro cammino insieme in nome dell'amore quindi non aspettate va bene non aspettate l'altro se per voi tornerà a voi ma il lavoro che voi dovete fare in questo momento è quello di imparare a stare con voi stessi con te stesso con te stessa e ritrovare l'amore per chi tu sei veramente ti posso garantire che la tua energia aumenterà eh, riprenderai a a fare degli hobby, ritroverai la tua creatività, ritroverai il tuo potere, inizierai a uscire, inizierai a incontrare nuove persone, inizierai a fare il lavoro che tanto desideravi e magari non vedivi incoraggiata in questo, riprenderai le tue attività, riprenderai a credere in te stesso e in te stessa, perché questo è quello che devi fare. Io spero di esservi stata di aiuto con questo video, ci sentiamo nel prossimo video dove parlerò, eh, come ho detto prima, dell'amore superiore, dell'amore delle fiamme e delle anime gemelle. Un bacione e a presto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!